Mentre pensavo a quello che avrei dovuto dire per questa domenica, che ci, ci propone un Vangelo affascinante, sono venuti dinanzi a noi due colombini, uno dei quali, poverino, mi pare che abbia solo una zampa, mendicanti, perché si aspettano, in genere quando due persone si fermano, aspettano le briciole no, quel, del cibo per sfamarsi, eh, sono un po' come quei poveri del Vangelo che attendono le briciole, come quel povero Lazzaro che attendeva le briciole eh, alla tavola del ricco Epulone e non gli veniva concessa nemmeno una briciola, perché non era degno, perché a lui non era dovuto nulla, E però ecco, per il ricco Epulone non c'è più niente da fare, alla sua morte, mentre Lazzaro godrà dei benefici eterni, il ricco Epulone purtroppo per lui non c'è niente da fare, ci sono solo guai. Ecco quindi penso a questa pagina del Vangelo, del Vangelo di questa domenica, è bellissima pagina che ci dice che sono beati i poveri in spirito, però dobbiamo ammetterlo, chissà quante volte noi riflettendo dinanzi a persone molto ricche pensiamo. Almeno una volta, dico, almeno una volta ci sarà capitato almeno di avere una certa invidia verso coloro che sono veramente tanto ricchi, possono fare tante cose. Noi pensiamo, chissà io con quei soldi avrei potuto aiutare mio figlio, mia figlia, avrei potuto migliorare la parrocchia, avrei potuto ecco, investire in un certo modo, sarei sereno, come sono sereni questi ricchi. E poi ecco, ti rendi conto, effettivamente, se vai in fondo, alle cose che non sono i soldi a fare la velocità, ci può essere anche questo atteggiamento, sono i soldi veramente a renderti felice e mi dispiace dirlo molto spesso, soprattutto tra gli adolescenti c'è cioè questa mentalità, no? Quello, perché tu studi, perché eh, voglio lavorare e fare soldi, ecco non c'è sempre l'idea di fare soldi perché, perché i soldi ti rendono felice, poi ci sono coloro giustamente che dicono non sono i soldi a renderti felice, ma è piuttosto l'amore, perché non si può comprare l'amore, nemmeno con tutti i soldi del mondo tu non puoi comprare, perché essere amati ed amare basta per essere felici. Certo, ecco, di fronte a delle persone ricche e avare ed egoiste, ecco, sicuramente pensiamo che la vera ricchezza sta nell'avere comunque una povertà d'animo, in qualunque situazione ti trovi, anche in una situazione di benessere, e di, diciamo, di serenità economica. L'importante è percepire questa necessità, di ritenersi persone fragili, persone umili che comunque nell'umiltà trovano conforto, trovano la piena realizzazione di sé, non certo nella ricchezza dei beni. E questi ricchi in genere, diciamo, con le persone un po' più narcisiste, tendono ad evidenziare la propria ricchezza attraverso. Eh, appunto i segni del potere, che possono essere macchine di un certo calibro, case eh, di un certo valore e tendono a evidenziare anche i sui capi, no? ostentano firme, capi preziosi che costano tantissimo, sono i segni di un potere. No? Ecco, Mi viene in mente l'espressione di Antonio Bello, non dobbiamo fermarci a questi segni del potere, ma piuttosto dare potere, è a dare potere ai segni, il potere dei segni, il segno che è gradito a Dio, che poi è gradito anche a tutti, è il segno dell'affabilità, è il segno della prossimità, è il segno dell'attenzione ai più piccoli e agli esclusi, questi segni ci rendono ricchi nel cuore, perché ci accorgiamo che mentre soccorriamo, mentre sosteniamo chi è ancora più povero di noi, troviamo la vera felicità. Buona domenica a tutti!